chiunque tu sia, che tu sia maschio, o femmina, che lavoro fai, le cose in cui credi, non credi, le tue scelte di vita. La chiave per accedere alla libertà di te stesso o di te stessa, la chiave per manifestare completamente la tua anima qui la chiave per raggiungere lo scopo primo della tua vita e della tua esistenza risiede in una sola parola che è totalità. Osserva il fatto che eh, già a partire dai governi, da tutti i governi, eh, l'impero romano diceva dividi et impera facendo capire proprio come la divisione all'interno uh, delle nazioni, dei popoli, eccetera, eccetera, mettendoli magari in guerra l'uno contro l'altro, era proprio la chiave per dominarli, eh, indispensabile tra l'altro. La stessa cosa accade anche nel piccolo governo, cioè nel governo interiore, chiamiamolo così, no? Cioè nelle forze che ti compongono. Allora, tu hai una grandissima possibilità che è enorme, ma non solo. Ci puoi accedere fin da subito. Non ti servono anni e anni di addestramento per accedere a te stesso. Puoi farlo anche immediatamente se solo sai come si fa. Allora accedere alla propria totalità è un'esperienza percettiva, non è qualcosa di filosofico o di fideistico o concettuale, è una cosa che deve coinvolgere un attimo la tua esperienza, va bene? Detto questo dobbiamo comprendere che noi viviamo di solito Tutte le persone vivono frammentate, cioè fanno una scelta e poi se ne pentono, ne fanno un'altra e poi ripensano alla prima che dovevano fare. Passano una certa vita, metà facendo degli sbagli e l'altra metà pentendosi degli sbagli fatti e pensando a cosa sarebbe successo se avessero fatto altre cose. Signori, questa è la vita delle persone oggi in questo tempo. La... Il discorso è questo, che... Le persone non hanno quindi accesso alla loro totalità. Quando cammini tu non sei completo totale, cioè non stai facendo quella cosa con la completezza del tuo essere, ogni cellula della tua decisione. Non stai facendo l'azione che stai facendo con la totalità di te stesso, la stai facendo con una parte, praticamente stai trascinando qualcosa per strada. Questa è la situazione comune di oggi, ma è una situazione che ovviamente alla fin fine porta un drenaggio energetico nell'essere umano. Ecco perché l'essere umano non può accedere alla totalità di se stesso o al potere della sua anima, perché è drenato, non è l'energia. All allora, l'energia viene um, associata con l'attenzione. Perché? Perché se io do attenzione a qualcosa, gli do attenzione, gli sto dando energia. Cioè siamo fatti così, siamo dei, dei creatori continui e quindi se la nostra attenzione si focalizza su qualcosa, io apro un flusso di energia. Ad esempio, eh, mentre sto leggendo un libro, per, per fare un esempio, mentre sto studiando un libro, io sto dirigendo la mia attenzione, cioè energia, verso quel libro e verso quindi le forze che lo compongono guadagnandone che cosa? conoscenza quando mi sono studiato il libro ho delle conoscenze che prima non avevo quindi ho risvegliato delle conoscenze, le ho acquisite e, e ho dedicato magari 5 ore di tempo, 6 ore di tempo a questo libro e non è che il tempo è gratis, no? Quindi io ho dato energia per ricevere qualcosa, l'energia è sempre presente, non ci sono cose per cui dici eh ma io per questo non ho dato niente, l'universo è fatto di dare e ricevere, è la danza dell'amore, non, non se ne esce. Quindi qual è il discorso? Che se io do attenzione a una cosa, dopodiché arriva quell'altra cosa che mi prende attenzione perché è più importante. Poi ne arriva un'altra ancora a cui io dedico attenzione perché mi piace. Ah, poi mi ricordavo che me ne piaceva un'altra di più e quindi do attenzione a un'altra cosa. Poi mi sono ricordato la prima, come si stava bene quando davo attenzione a quella e ritorno alla prima. Uno stimolo dopo stimolo prende la mia attenzione e tutte coesistono tenendomi separato. Questa è un po' la gestione dell'attenzione che c'è oggi. E quindi anche la gestione dell'energia, perché in questo circolo che avete eh, visto adesso c'è stato scambio di energia ma non c'è stato guadagno di potere, non c'è stato guadagno di niente da parte tua. Hai sprecato energia, sei stato drenato di energia senza riceverne niente, quindi hai sprecato energia. Bene, questa qui è un po' la legge dell'attenzione che col potere di Saturno ne può diventare potere. Eh, cosa voglio dire? Voglio dire che un'attenzione focalizzata su qualcosa e sostenuta co con il tempo, allora genera potere, potere per te. Per entrare in questo sistema solare si deve passare da Saturno che in qualche modo ne è eh, guardiano, se no non ci si entra. E quindi eh, quello che c'è da capire è che bisognerebbe iniziare a diventare padroni della propria attenzione prima di tutto perché l'attenzione genera energia ed energia sostenuta nel tempo genera potere questo per farti capire quindi che raggiungere la totalità di te stesso è anche a tutti gli effetti un atto energetico ed è anche un atto poderoso l'ultima cosa è come si fa a raggiungerlo? Perché può sembrare che sia uno stato della coscienza da raggiungere con gli anni e con tantissimo esercizio. Mentre invece raggiungere la totalità di te stesso non è solo un tuo diritto, non è soltanto la tua natura, cioè il tuo modo naturale di vivere, ma è anche un atto di volontà. E quindi per raggiungere la totalità di te stesso devi semplicemente agire con la volontà. Che cos'è la volontà? Beh, è molto semplice. Prendi un tuo braccio e appoggialo sulla gamba o sul tavolo. Tienilo lì appoggiato e pensa tanto spesso, cioè in modo intenso, di alzarlo. Alzati, alzati, alzati e dai, ti... e pensa di alzare il braccio. Dopodiché... Uh, il braccio però rimane giù, tu dici alzati, alzati, alzati, e lo puoi dire anche a parole, alzati braccio, alzati, però in realtà lo lasci giù, va bene? E puoi passare un'ora in questo modo, puoi passare tre ore in questo modo, puoi arrivare a pregarlo, ti prego braccio, alzati da questo tavolo, alzati, alzati, ricordati che però tu lo, lo, lo tieni giù in realtà. Quanto tempo puoi passare in questo modo? Io penso che puoi passarci una vita e niente succederebbe, perché tu non stai usando la volontà. Per usare la volontà c'è un modo solo, alzare il braccio. Quindi questa è l'enorme differenza tra la volontà e tutto ciò che volontà non è, desideri per esempio, ma non volontà. La volontà è sempre un atto di volontà. Non può, non può esistere un pensiero di volontà. Cioè, mi spiego meglio. Mm, non puoi dire, io da domani lo farò. E quindi dire, ah, sono una persona di grande volontà. Quando domani l'hai fatto e quando si vede che lo stai facendo? Allora, sì, siamo tutti d'accordo che hai una forte volontà in quello. Giusto? Ti torna. Cioè, non posso dire... Uh, bene, da domani tutti i giorni farò allenamento fisico ogni sera. E già ora che l'ho detto, tutti mi dicono bravissimo, che forte volontà che hai, complimenti, hai vinto, ti do una coppa. No, cioè è una cosa stupida. Perché no? Quindi perché non, non mi danno riconoscimento di potere? Nessuno. Nessuno mi direbbe, tieni, questa è la medaglia per aver fatto questo bellissimo programma. Nessuno, perché? Perché tutti spontaneamente sanno come funzionano queste cose, sanno che tu non hai guadagnato il potere di quello che stai dicendo, eh? quindi non hai messo in moto la volontà assolutamente, la volontà l'hai messa in moto quando l'hai fatto davvero. Questo è molto importante per capire che quindi raggiungere la totalità di te stesso è possibile solo con un atto di volontà e quindi puoi farlo anche adesso in un attimo. Come si fa? A livello percettivo immediatamente diventi tutto te stesso. Punto. Quello che tu vai a fare nella vita deve essere sempre un atto di potere. Solo che per farlo diventare così deve essere fatto dalla totalità di te stesso. Questo messaggio è veramente importante, soprattutto nei nostri tempi, in cui cercano in tutti i modi di drenare il potere dell'individuo. Siamo tutti ammassificati come delle pecore generalmente. In più, negli ultimi periodi cercano in tutti i modi di togliere le radici familiari, le radici ehm, degli antenati, le radici che comunque ti danno un certo senso di eh, potere, no? Cioè, quando tu dici io derivo da un lignaggio potente di eh, tessitori, ad esempio, che tessono i, i, i tessuti, e tu comunque puoi accedere al potere dei tuoi antenati e lo senti un senso di appartenenza che ti tiene focus, focalizzato e quindi l'energia non si disperde. Perché si centra in te stesso. Capite come funzionano queste cose? E queste sono leggi dell'energia e, e, e non è che è del potere, non è che se ne scampa, capito? Però conoscerle fa tutta la differenza del mondo. Ecco che quindi oggi che tanti ponti con questi, con questi uh, flussi di potere sono stati un pochino tolti da, dalla società, dal modo in cui stiamo vivendo, è importante allora puntare sull'individuo iniziare a livello individuale a capire che eh, qualsiasi cosa tu voglia fare ne sei responsabile e ne sei responsabile al 100% ecco devi assolutamente iniziare a smetterla di raccontarti qualsiasi tipo di scuse e a dare la colpa ad altri per qualcosa questo in realtà eh, lo capisco che eh, è un po' difficile, questo sintomo di maturità iniziatica. Quando, quando veramente la coscienza si muove nelle vie dell'iniziazione, eh, tu, una delle prime cose che accadono è che non dai più la colpa a nessuno. Cioè non esiste più che tu dai la colpa a qualcun altro oppure a qualcos'altro, la situazione economica, la situazione sociale, non dai più la colpa a qualcuno e affiora la responsabilità completa di te stesso. Mm. Ma comunque, ho parlato di maturità, quindi vuol dire che comunque, se adesso senti già queste cose, ok. Se non le senti ancora appieno, non è assolutamente un problema, perché la maturità viene fatta piano piano, come i frutti, al sole, con il giusto terreno, con, il giusto, con la giusta acqua, il giusto nutrimento, piano piano seguendo i tempi della natura. Quindi non è che se una persona si sente un po' meno uh, matura a livello iniziatico, un po' meno... così si sente un po'... allora è sbagliato. No, anzi, è, è, è giustissimo, cioè deve essere così in questo momento. Detto questo, cosa voglio dirti? Che raggiungere la totalità di te stesso quindi è sintomo assolutamente di avanzamento nella, nella via iniziatica, perché esiste una legge magica dietro tutto questo che è uh, miracolosa, cioè sembra che Dio sia sceso in terra. Se tu raggiungi la totalità di te stesso, nelle tue azioni, nelle tue decisioni, nelle tue cose, tu non puoi più sbagliare. L'errore è essere divisi, separati. Se tu raggiungi la totalità di te stesso, non c'è una parte di te stesso che tu stai scartando, perché altrimenti sarebbe il 95%, oppure il 90%, oppure il 70%. Non importa. Come sono sono, intanto sappi che ci sono tutto. <ride> ok, questo è il modo di vivere in cui non hai colpe. E smetti di avere qualcuno che te le racconta, di avere qualcuno che ti dice cosa devi fare e cosa non devi fare. Perché qualsiasi atto che tu fai, lo fai completamente. E questo ti dà l'accesso a un potere che all'inizio, quando fai dei tentativi da una vita e, e un, anche forse tante vite di sonno e di fumo caotico, Ecco, quando fai i tuoi primi tentativi, di risveglio de del sole, tu ovviamente avrai accesso a un po' di energia, un po' di potere. Sentirai subito cosa significa fare una cosa se sei totale, ma all'inizio dovrai abituarti, solo che ben presto, se tu mantieni questo atteggiamento nella vita, e d'ora in poi accetti i misteri della vita e dell'esistenza, allora tutto cambia, perché inizia ad attrarre qui, sul piano materiale, sulla, nella tua vita, nella tua situazione, nella tua storia, nelle tue relazioni, nelle tue decisioni, inizia ad attrarre un potere che è enorme. Potere che ti dona ogni giorno anche conoscenza, insegnamento, solo perché hai raggiunto la totalità di te stesso, capisci? È un messaggio per l'universo intero del tipo eccomi, sono pronto, adesso ci sono. E allora l'universo intero ti risponde, portandoti anche dei doni di potere inizierai veramente a vedere le cose che cambiano ma ovviamente è tutta una trasformazione che avviene in te non sorprenderti se questa può sembrarti una cosa troppo banale o troppo scontata abbiamo detto che raggiungere la totalità di te stesso è un atto di volontà ma abbiamo anche detto che è un atto energetico, ma abbiamo anche detto che è un atto di percezione. Bene, tutta la vita in cui tu credi di vivere, le situazioni che credi reali, le persone che credi reali, le tue condizioni che credi reali, non è forse appunto il modo in cui le stai percependo? Ovviamente! Cioè, tu le stai percependo così, giusto? Quindi anche quelle sono una questione percettiva. Ecco che se tu vai ad agire, come ti sto dicendo in questo video, con una tecnica percettiva, tu vai a modificare completamente la percezione. Ma modificando la percezione si modifica tutto. Se non ci credi a questa cosa, ti dico un ultimo esempio. Cioè, se non credi al fatto che modificando la percezione si modifica tutto. Ti faccio un ultimo esempio. Ora, almeno credo tutte le persone che stanno guardando questo video, tu sei fortunato ad avere la capacità di vedere e di ascoltare, almeno. Se tutto ad un tratto, un giorno, qualcuno ti con un incidente ti colpisci gli occhi e si feriscono, il nervo ottico si taglia tutti e due e non ci vedi più. Allora, il mondo è scomparso? No. Però, per te è cambiato tutto. Oppure percepisci tutto come prima? Non vedi più nulla. Non vedi più nemmeno un colore. Niente, né una forma, nulla. Per te è cambiato tutto. Solo perché è avvenuto un atto che ha influito in un modo preciso sulla tua percezione. Quindi il modo in cui percepisci le cose è fondamentale, non è di secondaria importanza. Ma qui si andrebbe anche in altri tipi di discorsi, che comunque vengono da un frutto di intelligenza. Cioè, cavolo, se allora il modo in cui percepisco le cose è importante perché cambia tutto, allora forse posso iniziare ad agire su questo. Cioè, non me ne frega il perché, ma io decido per un po', per tre giorni, di percepire questa cosa così, come la voglio io, tac, basta. Tre giorni la percepisco così. Hai presente anche quando si dice vedere una situazione mezzo bicchiere pieno e mezzo bicchiere vuoto, no? E, no, è interessante questo giochino, questo, questo... perché bene o male non si sa se il bicchiere è mezzo pieno oppure mezzo vuoto, è entrambi, è una questione percettiva. Stai attento a queste cose, risveglia in te le conoscenze percettive e energetiche e raggiungi la totalità di te stesso in modo da reclamare, nell'universo, in questa vita, il tuo regno.